Andrea Bertani, buongiorno. Ciao, oh, buongiorno. buongiorno. gruppo del Movimento 5 Stelle alla regione Emilia-Romagna. Sì. Giusto, sono io. Signor Bertani. Eh, oggi è una giornata, sono momenti eh. caldi per il Movimento 5 Stelle oggi, Andrea. In Emilia, eh, in, sì, par in particolare. Sì. Perché sì, sì. da eh, due ore e dodici minuti si è iniziato a votare sulla piattaforma Rousseau eh, per decidere sul, come comportarsi alle regionali. E, e, ci può dire esattamente qual è il quesito in questo momento di votazione Capogruppo Bertani? A memoria non me lo ricordo, però il quesito lì c'è il Movimento 5 Stelle ha bisogno di riorganizzarsi deve fare gli stati generali. Ha bisogno di tempo e quindi forse è il caso che non ci candidiamo in Emilia Romagna e in no, Calabria. Ma questo, il... ma questo preambolo scusa no, ma questo è, è, il quesito. È, è, è porgere la risposta nella domanda? È eh, un po' sì. No, ma ah. scusi, no, ma ne, nel, quesito, no, nel, nel quesito si parla di pausa elettorale, giusto? Si parla di pausa elettorale. Ma cioè. cos'è la pausa elettorale? Scusi. Come il periodo di crisi in una, una coppia? Cioè, Ci prendiamo una pausa elettorale? ma, ne, no, ma veramente, cioè, cioè, cioè, se, se, se, se, se, se, se bisogna votare sia alla pausa elettorale o no alla pausa elettorale? Esatto. Quindi se uno vota sì alla pausa elettorale sulla piattaforma Rousseau, vuol dire che il Movimento non si deve candidare. Se invece uno vota no alla pausa elettorale... Inizia un altro casino per capire chi candidare. <ride> no, vuol dire che il Movimento si deve candidare, giusto signor Bertani? Giusto così, bravo, hai ragione. E lei ha votato? Sì o no. no? No, nel senso Come ha votato... Sì, cioè... sì? no? Ah, allora, ha votato aspetta, sì, allora, sì, sì ha votato e ha votato no la, a, lei ha, io ho votato e ho votato no lei ha votato no alla pausa elettorale che quindi vuol dire sì alla candidatura giusto signor Bertani? esatto, io penso che sia importante che qualcuno del Movimento 5 Stelle in regione ci sia ancora sicuramente non sarò io ma qualcuno bisogna che ce lo mettiamo però, a fare il cittadino con Però scusi Di Maio se non ho capito male era abbastanza diciamo, dell'idea di non candidarsi anche Buffagni da noi ieri ha detto che è meglio non candidarsi eh, lo so, però io ti dico, ho di rato la regione, gli ultimi due mesi ho incontrato 5, 6, 700 persone, tutte mi hanno detto, oh, ragazzi, la vita bisogna che la facciamo, però, eh. Vabbè, però quanti saranno state delle persone, cioè, ha detto, insomma, non è che... Beh, sono le persone più attive e mm. poi dentro di sé si portano anche gli elettori. Mm, mm. Ma e, e, e quindi, però, perché diciamo che, che dai sondaggi eh, siete molto bassi in Emilia-Romagna... Però cioè, il Movimento 5 Stelle si, can si candida sì. per portare un cittadino nell'istituzione. Che il sondaggio sia alto sia basso poi non cambia molto. Cioè, quindi lei sta facendo in questo momento l'appello a votare no sulla piattaforma Russo? In questo momento al eh, no, alla pausa. no alla pausa, quindi sì, candidiamoci in Emilia. Secondo me ce la possiamo fare. Candidarci. Mm. Ma eh, scusi la domanda, eh. cioè, si può fare l'appello eh, durante le votazioni di votare no alla pausa, che vuol dire sì alla candidatura? Questo nel regolamento non l'ho mai visto, però io mi sento di dire che quello che ho fatto io è quello lì e quello che sento in giro che tanti. Sto ricevendo centinaia di messaggi ah, poi che, non, dicono, poi, non, che sono arrabbiati. Eh, poi, no, poi se, se viene espulso il movimento, non, non che cioè, noi non gliel'avevamo detto che non si poteva dire durante la votazione, ma comunque darò, darò a colpa un giorno dopo. Esatto, quindi siamo, siamo come, come sempre. Ma e quindi se dovesse vincere il no alla pausa elettorale, quindi il sì alla candidatura del Movimento 5 Stelle, tra l'altro si vota in tutte e due le regioni cioè non è che uno può decidere no alla pausa elettorale in Emilia e sì alla pausa elettorale in Calabria cioè tutte e due eh, o c'è un voto disgiunto cioè diviso no è un, voto, è un voto in tutta Italia che coinvolge le due regioni sì ma non è che si vota c'è cioè, un voto per no. l'Emilia e un voto per la Calabria no. quindi è uguale cioè a, a, a, pausa eh, no, non, quindi non è definitivo e se vincesse il no alla pausa elettorale vi, voi volete candidarvi da soli sì ci sarebbe una lista da sola cioè, in modo che così... cioè non, non nessuna relazione col, col, col PD, PD quindi. no perché anche lì la richiesta di, certo. di, di tanta gente è quella di presentarsi da soli in modo che se ci fosse un minimo dubbio che potreste vincere Bonacini eh, candidandovi anche voi siete sicuri che vince la Borgonzoni diciamo questo eh, non c'è no, no no quello non è scontato anche eh. perché secondo me se noi non ci siamo temo che molti dei nostri elettori votano la Lega se voi non ci siete e se invece sì. ci sono dice, se voi vi candidate portate via i voti alla Lega un po' anche, no, diciamo qualcuno si arrabbierebbe e voterebbe di là. Secondo me ah, ma perché quindi se poi uno alle regionali ma è, fatica, guarda, è tutto così bello, no. confuso che è chi cioè. a fare previsioni oggi, eh? ma quindi se uno vota 5 Stelle alle regionali vuol dire che vota 5 Stelle o vuol dire che vota, no, cioè, perché voi avete tutto contrario, quindi, cioè, no, ne... cioè, cioè... Ma voi raccogliete sia elettori potenziali della Lega che elettori potenziali del PD. Dici, dici che in questo momento ne sottraete più alla Lega ma anche potenziali elettori che altrimenti si stanno a casa perché non... Non vedono niente sull'orizzonte. Senta, e voi avete pubblicato sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle della Romagna l'indicazione di votare no. Eh, vi ha chiamato qualcuno? Vi ha chiamato Grillo, Di Maio, non so, Casaleggio, Casalino? No. Nessuno. No, non ci ha chiamato nessuno. Nessuno. No. Avete, avete, perché avete staccato i telefoni o. No, vedi, ti, ti ho risposto al telefono, magari trovano occupato perché parlo F con te. Forse, come sta andando che lei sa per la votazione? Tutto a posto, si accede alla Qual piattaforma. Che percentuale ha votato? Sì, eh. eh, guarda, Rousseau, guarda, fortunatamente Rousseau da quando hanno mm -hmm. modificato il sistema di voto funziona benissimo. Questa è una delle cose belle del Movimento 5 Stelle, che è uno strumento di voto. Che funziona. Magari i quesiti potrebbero essere formulati meglio. Eh, ma però lei non ci ha spiegato com'è il quesito. Ma cioè... chi l'ha formulato? questo quesito un po' tendenzioso ma diciamolo che... eh, non lo so ma non lo non perché a te non piace proposto così questo quesito che però non sappiamo ancora come. Eh, non è chiaro il sì e il no dopo bisogna spiegarlo bene mm. ma la gente adesso ha capito ma si sì e cosa no cioè, sì, la pausa pausa sì, sì pausa elettorale no pausa elettorale R però via. se nella domanda c'è visto che il Movimento eh. 5 Stelle ha bisogno dei stati generali di riorganizzarsi pensiate se è il caso di candidarci o no eh, sembra già suggerire che è meglio fermarsi un giro Appunto, il quesito è un po' troppo evocativo, poi dopo la gente comunque si informa e vota quello che pensa, si sente quante volte che certo. sta votando almeno in Regione Emilia Romagna, ma in tutta l'Italia non lo si so. Secondo lei il quesito diciamo, spinge per il sì? si sì. poteva scrivere meglio no. cioè, si sì. si poteva scrivere meglio. rispieghiamolo se si vota sì vuol dire no, se pausa. si vota no se si vota sì vuol dire, dire pausa no. se si vota no, no. niente pausa sì. quindi, se si, quindi, vota si vuol dire... quindi se, se si vota sì vuol dire no se si vota no vuol dire sì questo, insomma grazie Andrea Bertani capogruppo grazie, buon, a questo buon, punto buon non, so buona ancora, giornata. non so ancora per quanto del Movimento 5 stelle in Emilia Romagna ci no, saluti no, no, no. Fino a gennaio, eh, chi lo sa, vediamo domani. Ci saluti Di Maio se lo sente. Arrivederci, grazie. Arrivederci. grazie. Arrivederci. grazie. Arrivederci. Ha capito?